Ciao a tutti. Come divieni divisa la preistoria? La preistoria viene divisa in paleolitico, età della pietra antica, mesiolitico, età dell'età di mezzo e neolitico, età della pietra nuova in cui l'uomo inizia a lavorare la pietra, litigandola, e fa un'importante invenzione. Vi raccomando, non perdete i prossimi video